È la seconda edizione della veleggiata d'Annunziana, un evento velico e sportivo al tempo stesso che contraddistingue la parte, la parte sicuramente sportiva della settimana d'Annunziana. È la seconda edizione con oltre 40 imbarcazioni, quindi circa 300 persone di equipaggio e incomincia ad avere una rilevanza anche di carattere nazionale, poiché diverse sono le imbarcazioni giunte presso la Marina di Pescara dalle città vicine. La linea di arrivo è posta proprio al centro della città, davanti alla nave di Cascella, andremo verso la Stelle d'Annunziana per poi tornare, tornare dietro e fare due giri in maniera tale che da tutta la costa possa... A ammirare questa sfilata di vele